L'ho toccato il fuori giri. Madonna la guarda! Buongiorno, bentornati su Officina del Pilota Oggi insieme a Fabio, mio amico, guidiamo questa splendida Porsche 911 997 del 2006 Io per anni ho desiderato di guidare una macchina del genere E sai perché? Perché questa è la macchina per veri uomini, col cambio manuale Ti ricordi quando fecero il Tiptronic che fu un flop tremendo? Eh già, eh, non era un cambio veloce. E, e non avevi piacere di esatto, guida, non avevi esatto. piacere di guida con quel cambio lì. Invece questa qua racchiude un po' quelli che sono stati i desideri di di un uomo che voleva la sportività, la virilità in una macchina perché questa macchina è anche virile ragazzi, ve lo posso assicurare e dopo ve lo faremo vedere e quindi aveva anche un'eleganza un una, una macchina sportiva che abbinava questa eleganza incredibile e questo fascino senza tempo perché la Porsche ha mantenuto queste linee sì. da, la 911 da, da più di 50 anni esatto, è un esempio unico dell'auto è, auto. Sì, sì, è sì. una linea iconica questa nel chiaramente io l'ho scelta quindi c'è un perché secondo me è la linea più, più pulita è una linea senza tempo sì, sì, sì, e grazie. poi e poi che dire cambio, cambio manuale per noi che abbiamo preso la patente con quello eh, con questo cambio <ride> per noi che abbiamo preso la patente un milione di, di anni, anni fa, fa. <ride> esatto. <ride> guidata per pochi secondi però già mi sento un signore <ride> questa è questa la cosa macchina, è una macchina comoda e, e che va senti sì, come allunga sì, sì. il motore aspirato fa paura nel 2004 quando sì. uscì questo modello la versione standard aveva un 3.600 maggiorato aumentando l'alesaggio a 3800 cm è un motore grande comunque, sì. a 911 sappiamo tutti che ha eh, il motore a sbalzo e eh, eh, che ha questo, questo equilibrio un po' diverso no? da quelle che sono le eh, macchine bisogna, motore anteriore bisogna, bisogna o centrale abituarsi. bisogna abituarsi questa è una trazione integrale sì. che a mio gusto attenzione qui calibriamo bene le parole potrebbe essere la seconda scelta paragonata alla trazione posteriore pura però, ma che cosa ci vogliamo fare con questa macchina? Ci dobbiamo andare in pista tutti i giorni oppure la vogliamo usare nel quotidiano anche su strade di montagna come questa oppure quando esatto. c'è la neve con la famiglia eccetera eccetera e quindi la trazione integrale sicuramente è più spendibile Sono, sono d'accordo con te l'appassionato che è me avrebbe preferito la trazione posteriore ma diciamo che essendo la prima auto veramente sportiva che mi potevo permettere mi sono potuto permettere e il volerlo usare anche con la famiglia tutti i giorni mi ha fatto propendere per la trazione 4 I puristi storceranno il naso no no ma è perché che... Ma, che, ma che e poi io dico sempre sta cosa dei porsisti puristi ma dove stanno questi puristi ma come sono fatti <ride> bravo, cioè tu bravo. potresti esserne uno serenamente perché hai raggiunto degli obiettivi nella vita e sono tanti anni che avevi questo sfizio te lo sei tolto e ti sei andato a scegliere anche una di quelle più belle perché la 997 al di là di questo diciamo questa colonnina centrale che non mi fa impazzire eh, già. perché è un pochino plasticosetta per, quella, per quello che è il calibro, lo spessore, il, il prestigio certo. di questa macchina qui ma per il resto ne vogliamo parlare? No, Le per... linee, i cerchi, la qualità dei materiali, il cioè, contagiri gigante piantato al centro del sono volante. Sono d'accordo, ho trovato quest'auto che ho preso qualche mese fa in condizioni secondo me perfette, perfette. e merita forse un po' di attenzione in qualche particolare ma questa è una storia che magari racconteremo più avanti nel prossimo video di questa Grande. macchina qua perché faremo esatto. ragazzi un mega full detailing dentro fuori della macchina quelli che faccio io tipo B-roll, proprio effetto cinema perché questa macchina se lo merita è già messa molto bene ma deve essere perfetta, pensate che manderemo anche i cerchi in verniciatura eh, su Al nord eh, devo dire che tra l'inizio della ricerca e quando l'ho comprata i prezzi sono aumentati di almeno un 20%. Tanto? Sì, è vero. E non hanno, quindi? Sì, devo dire anche che, che, che quando però desideri tanto una cosa te la puoi permettere a un certo punto non è qualche migliaio di euro che fa la differenza, secondo me. E, e poi io l'ho comprata per, per tenerla. Questa è una macchina che tra qualche anno salvo che non, non ci siano novità eh, normative, diventerà un altro di interesse storico. Speriamo che tengono i vent'anni, se wow. no diciamo, ci ammazziamo tutti. Se tu consideri che la mia Subaru quest'anno fa vent'anni, eh, non vorrei sì. che si inventassero cose eh, strane, cose strane, tipo che... altri dieci anni, per farla diventare esatto. storica come prende Anche in perché, pole. insomma, no, non essere proprietari di una macchina con, con un po' di cavalli in Italia non è proprio... è Per via del bowl, Esatto, ma esatto. Anche, quello, anche quello incide se consideriamo gli ultimi 10 anni 15 anni anche di, di produzione auto sportive questa potrebbe racchiudere quelle che sono le due cose fondamentali per, per dire che la mettiamo nella, nella lista nella, nella top 5 cioè cattiveria, sportività ed eleganza, è quello che ho detto poco fa torno a ripeterlo perché è vero, esci con uno smoking, fai una serata dove ti senti il re del mondo un signore dai sogniamo un attimo perché sì. no certo. e poi però mentre ci vai ci arrivi con le mani sudate perché lei ti può dare davvero tanto in termini tecnici di divertimento alla guida di prestazioni non ho neanche attivato il tasto sport ancora e già comunque con un motore così grande e la trazione integrale perché in una strada del genere serve sì. Mi sta facendo godere. Mi fa, mi fa piacere perché conferma insomma, sì. la, la scelta che ho fatto. Sì, e, sì, sì. La scelta che ho fatto col, col cuore. D'altronde, eh, le auto non si comprano di certo con la testa. It's all about passion, con la pancia. Con la pancia sì. si comprano sì. le macchie. Con la pancia, e, e, e, poi, e, e poi si guidano per il gusto di, di, di guidarle. E considerando che l'asfalto è umido. Sì, sì sì sì, per sì. questo sto apprezzando davvero il, tanto. Il clima romano ci aiuta perché... Però... <ride> Mamma mia ragazzi miei, non giochiamo! È divertente. Non giochiamo, È non divertente. giochiamo ragazzi! E il cambio come va? Che dici del cambio? Non ne parliamo? Allora intanto l'ergonomia sembra che hanno preso la mia mano, ci hanno messo sotto quel pomello e hanno detto Signor Torisitenga, questo è per lei <ride> Ma lo puoi dire te e il resto dell'umanità e, e poi gli innesti, hanno quella fragranza morbida però Sono croccanti ma sono ricoperti di zucchero Io non ce la faccio a fa fare questo canale, te lo giuro Perché... Poi no, uno parte la mattina che dice, senti, adesso mi devo andare a fare un altro giro in macchina, dai, sarà la solita giornata. Vitaccia. E' vitaccia. Poi sali su una macchina del genere che è stata progettata 17 anni fa? Sì. E dici, senti, 2004. Ma questi, no, che sono diventati così grandi, ci sarà un motivo? Eh? che possono essere usate dal professionista, come dicevi tu, dall'imprenditore, dall'appassionato dall quotidianamente, perché questa è un'auto veramente che è più comoda di quanto si possa pensare. Da Sono macchine che è difficile trovare con così pochi chilometri, perché la sì. macchina con 16 anni di vita eh, deve anche essere stata usata un po' no? e tenerla ferma a meno che non sia un pezzo da collezione che poi si vuole tenere come collezione statica macchina, gli, gli organi meccanici devono comunque funzionare. Sì, tenerla ferma non è mai non un è. Mai, non è no, non è, non è mai buonissimo. Ecco noi abbiamo anche il vantaggio a Roma di avere un clima che ti consente di usarla praticamente tutto l'anno. la butta dentro sta marcia si perde la differenza eh? senti come si appoggia okay, rimaniamo in seconda qui vediamo come esce di coppia da questo tornante È strettissimo eh? fa paura quindi da, basta premere sull'acceleratore e ce n'è di 400 Nm, se non erro sì. disponibile a 4.600 giri eh, con un motore così, un 3.800 che eroga 355 cavalli è un piacere assicurato non ti manca quella cattiveria, quel DNA che ha una GT3 ah, cosa ho detto? Un'altra Porsche volevo dire dai spieghiamola meglio Certo, quella è un'altra cosa eh, Infatti spiega È un'arma da pista, è una macchina due posti secca con roll bar 9.000 giri di un inferno, eh, è un missile è un Ma non vi pensate, non credete che questa macchina non abbia un'erogazione, una e una velocità Da paura, da pazzi, uno stile di guida che abbina oltre a tutto un'eleganza e un confort un unico Beh, questo l'abbiamo raccontata bene Guarda, Secondo te, con, con, Matteo, questa, io, con questa cosa? Matteo, allora, oltre a essere un tuo fan dai, dai primi giorni, devo dire una cosa che non potevo trovare appassionato migliore a, a, a cui farla <ride> Grazie, sei, sei un grande, grazie. Assolutamente equilibrata rispetto alle prestazioni dell'auto e eh, conclude, diciamo, quella, da, quella rotondità all'esperienza di guida perché ti fa sentire sicuro Quindi anche quando arrivi un po' allegro con curva un po' più stretta Pesti sulla, sul pedale del freno e ti rendi conto che c'è Non è un impianto racing ma è un impianto assolutamente ben dimensionato rispetto alle performance della macchina Sì, frena bene, ti dà sicurezza è confortevole e con questo peso non è banale no, non è banale è... perché questa essendo una trazione integrale dovrebbe stare poco al di sotto dei 1600 kg esattamente, è una macchina pesante soprattutto eh sì, sì, per sì. l'epoca sì, sì, sì, sì. e aggiungo a quello che è appena detto che per il piacere di guida i tre punti di contatto di una macchina che possiamo considerare, valutare una supercar un'auto eccezionale da guidare come questa sono il volante, e i pedali e il La cambio macchina. manuale perché siamo attaccati a queste tre cose no eh già. e qui abbiamo un trittico da paura questo volante qui è regolabile vedi in profondità non in altezza forse in quegli anni lì ci avrebbero potuto pensare è eh già però devo dire che eccomi qua ah My happy place, place, dice dice Anzi, come diceva Vasco Vasco Rossi toglimi tutto ma ridammi la radio, no? A, me, a noi toglici tutto, ma ridacci la Porsche! Adesso, cari amici di Officina del Pilota, visto che noi sì, siamo molto eleganti nella Porsche, cioè. ma ogni tanto ci piace pure da air gas l'ho toccato il fuorigiri stabilissima. Un'aerodinamica incredibile. Vogliamo parlare del motore aspirato? Madonna santa, ragazzi, che bomba! Il volante che rimane bello, che non si alleggerisce, Bra, mantiene il giusto peso. Che su un'auto col motore a sbalzo, che vuol dire, ricordo che oltre l'asse posteriore, oltre, cioè, mantenere comunque lo sterzo no? discreta pesantezza non deve essere cosa semplice. Madonna sì. come è venuta su, ma la quarta mi aspettavo un po' di lag e invece sembrava una seconda marcia, sì. questa cosa mi ha lasciato veramente commosso, commosso. Non ho mai visto una testata di, di questa macchina aperta ma credo che abbia dei cilindri che sono più simili a quelli di un Iveco. <ride> godo sai allora, di più, mi godo per te che te hai realizzato sto sogno qua allora, questo mi fa godere i bravo però avere conferme da appassionati come te fa piacere gratificano no? Sì, Perché? Sì, sì. no Matteo io potevo comprarmi un'auto e quindi mi ho cercata eh, dopo tanti anni, pur essendo un super appassionato, io le vorrei tutte le auto che tu provi, ma non posso, quindi ne ho comprata una e per sceglierla ho cercato di trovare l'auto che racchiudesse in sé il maggior numero di caratteristiche, e quindi che fosse un'auto divertente, che fosse un'auto iconica, che rappresentasse per me eh, qualcosa, perché questa è un'auto che io quando ero ragazzo ho sognato e, e il tutto è con una fruibilità quotidiana che mi consente di godermela anche con le mie bambine e con i miei certo ed è, ed è uno spettacolo quando scendi dalla macchina vai a fare la spesa che... io faccio sempre un giro attorno a te Sì macchina. sì cioè, fai dieci passi ma ti giri la guarda Sembriamo cretini eh? cioè, cretini e, e forse un po' lo saremo anche non lo so però guarda quanti anni passano e comunque c'hai sempre questa sensazione cioè, ma io ormai ma io, ma io ormai che? Io pure a 50-60 anni farò sta cosa, me lo sento quasi, perché è una passione ne intramontabile. Ne sono convinto, sono Il mio caro amico la, la deve sistemare Ah, sarà sistemata <ride> varrà ancora di più, È <ride> sì. Quasi ora di pranzo. Eh. Senti, ma quando glielo diciamo che si devono iscrivere a ah beh, per quello ragazzi ormai cioè, sì. mi conoscete, allora non vi iscrivete perché tanto ah, certo. non mettete like che tanto l'algoritmo non ti aiuta quando metti like e non commentate perché sta macchina gli fa talmente schifo che, che senso ha assolutamente sì 5000 like è un bel traguardo, se li facciamo sarà difficile, però ci proviamo che lo, lo sa, che lo sono, che lo so. ciao ragazzi ciao, ciao, ciao.